Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vorrei porvi una domanda, Conoscete tutti Netflix, uno dei migliori siti streaming che permette di vedere film, serie tv e altri contenuti multimediali con un'ottima risoluzione a un prezzo mensile molto ragionevole devo dire. Ecco, io vorrei concentrarmi principalmente sui contenuti originali di Netflix. Infatti, possiamo trovare un ampio catalogo di contenuti propri di questa piattaforma. Alcuni sono molto interessanti, altri invece imbarazzanti, devo dire. Ma perché sto parlando di Netflix, direte, visto che non c'entra assolutamente con il titolo del video? Beh, non proprio. Sapete benissimo che qualche settimana fa feci la recensione di un contenuto originale di Netflix, ovvero Death Note. Non mi voglio dilungare troppo su questo film, sappiate solo che se volete vedere la recensione potete andare in descrizione, dove trovate benissimo il link. Ecco, io oggi recensirò un altro film originale di Netflix, per la regia di Charlie McDowell, ed è La Scoperta. Quando vidi il trailer per la prima volta pensai che si trattasse del classico horror in cui gli scienziati entravano in contatto con l'aldilà, da questa poi ne usciva un'entità maligna e oscura che uccideva tutti quanti. Beh, devo dire che mi sbagliavo di grosso Posso considerarlo uno dei migliori film che tratta in maniera abbastanza originale Il tema dell'aldilà, della vita dopo la morte, del mondo metafisico, astrale Insomma, queste cose Cercando su internet mi sono alquanto sorpreso nel vedere che quasi nessuno ne abbia parlato Allora ho pensato perché no, perché non fai una recensione Perché non parlare di un film che meriterebbe molta visibilità Ed eccomi qui Pronto a recensire il film La Scoperta. Iniziamo! Il film ci presenta all'inizio uno scienziato interpretato da Robert Redford, il quale attraverso un'intervista spiega come sia riuscito a fornire prove scientifiche dell'esistenza di una vita dopo la morte. Un mondo ultraterreno, ben diverso da quello che ci è stato descritto per secoli dai testi sacri come la Bibbia, il Corano e via dicendo. Un mondo dove non esiste alcun dio, diavolo, paradiso o inferno. Tuttavia questa scoperta ha scatenato un'ondata di suicidi. Gente che aveva fretta di vedere che cosa c'era dall'altra parte o che con molta probabilità non era soddisfatta di quello che c'era in questa vita. Dunque, sono trascorsi due anni dalla scoperta e la scena si sposta su un traghetto diretto verso l'isola dove si trova questo scienziato. E qui facciamo la conoscenza di due personaggi principali di questa storia. Il figlio di Robert Redford, non dell'attore ma del suo personaggio sia chiaro, interpretato da Jason Seagull, che ha già recitato anche in serie tv come How I Met Your Mother, che qui praticamente recita la parte del figlio scettico che incolpa il padre di aver portato sua madre al suicidio. E Rune Mara, attrice che ha già recitato in film come Millennium, Uomini che odiano le donne e anche Effetti Collaterali, che qui interpreta una ragazza venuta principalmente sull'isola con l'unico scopo di suicidarsi che poi perché fare tanti chilometri per andare a morire affogati su un'isola quando potresti farlo benissimo anche nel bagno di casa tua, ma andiamo avanti. Facciamo anche la conoscenza del fratello di Siegel che gli spiega che il loro padre si è trasferito in una struttura più grande, dove conduce i suoi esperimenti sull'aldilà, aiutato da altre persone che hanno tentato il suicidio a cui Redford gli ha dato uno scopo, ovvero aiutarlo a comprendere a fondo l'aldilà. Ok, questa cosa può sembrare apparentemente cattiva e inumana visto e considerato che Redford approfitta di queste persone che sono spiritualmente e mentalmente deboli. Tuttavia c'è da dire che poi nel corso del film si vede che lui cerca di aiutare queste persone e di far capire loro che ancora giocano un ruolo importante in questa vita. Forse questo può essere dovuto al fatto che in un certo senso lui nel profondo si sente in colpa perché la sua scoperta ha dato inizio a questi suicidi che continuano ancora a aumentare. Beh, nel corso di due anni sono morte 4 milioni di persone a causa di questa scoperta quindi non so. Ad ogni modo, il figlio Seagull non vede di buon occhio il lavoro del padre e invita quest'ultimo a smentire la sua scoperta di fronte al mondo intero, fermando così la serie di suicidi che continua ad aumentare. Tuttavia, Redford non considera minimamente la richiesta del figlio e quest'ultimo quindi se ne va via in spiaggia, dove vede appunto Rooney, che tenta di annegare in mare per andare dall'altra parte. Tuttavia Sigol riesce a salvarla e la porta nella struttura del padre, dove quella stessa sera quest'ultimo afferma di aver creato un congegno in grado di registrare ciò che avviene dall'altra parte. Siccome risulta pericoloso testarlo su un essere vivente, decidono di testarlo su un cadavere. Così Runei, Sigol e suo fratello decidono di rubare, per così dire, un cadavere dall'obitorio. Testano la macchina ma sembra non funzionare, quando a un certo punto, mentre Sigol si trova da solo nella stanza, lo schermo della macchina mostra quello che sembrerebbe un ricordo del defunto e non l'aldilà. Quindi lui, insieme a Rooney, decide di indagare sul passato del cadavere. Nel frattempo vediamo che fra Rooney e Sigol è sbocciato l'amore... E scopriamo anche alcuni retoscene delle loro rispettive vite. Veniamo a conoscenza del fatto che la madre di Sigolo si è suicidata nella vasca da bagno principalmente perché Ralford la trascurava, pensava più al suo lavoro che a lei e alla sua famiglia. E scopriamo anche che Rune aveva un figlio, ma un giorno, mentre si trovavano a mare, questa si era addormentata e il figlio venne trascinato dalle onde, morendo affogato. Ritornando al tizio morto. Scopriamo che questi non si era mai presentato all'ospedale, dove era ricoverato un suo genitore. Cosa parecchio strana visto e considerato che le immagini che vide Seagull mostravano quest'uomo all'ospedale. Inoltre scopriamo anche che il tatuaggio che il tizio presentava nel video era diverso da quello che in realtà aveva in vita. Decidono quindi di dire tutto a Redford ma questi ha deciso di testare personalmente la macchina. Lo schermo mostra il giorno in cui la madre di Seagull si torse la vita ma a quanto pare Redford riesce a impedire che ciò avvenga. Così, il padre e i figli deducono che ogni individuo genera laicamente il proprio al di là basato sui rimpianti della propria vita passata e sul desiderio che ognuno ha di correggere i propri errori. In pratica, il film ci spiega che ogni individuo è, per così dire, intrappolato in un loop temporale ed è costretto a rivivere ogni momento della sua vita all'infinito. È un concetto molto interessante che per certi versi riprende anche quello della reincarnazione. Infatti, secondo la legione buddista, lo spirito abbandona il corpo, ma non finisce in una realtà ben diversa dalla nostra, ma si rincarna in un altro corpo fisico, perdendo completamente i ricordi della vita passata. Insomma, i due concetti presentano più o meno le stesse similitudini, se non fosse per il fatto che in questo caso, in questo caso nel film, noi invece di rincarnarci in un altro corpo, una volta morti, invece ci rincarniamo nello stesso corpo e riviviamo sempre gli stessi momenti. Comunque, Redford, reso si conto finalmente che questa scoperta non avrebbe fatto altro che aumentare i suicidi, portando l'umanità all'estinzione con molta probabilità, decide di smontare la macchina. Il film sembra che stia per concludersi, invece Rooney viene uccisa da un ex operaio di Redford che era stata cacciata con l'unico scopo di riavere il suo posto. Ok? Quindi Sigol decide di usare la macchina per poter parlare di nuovo con Rooney. Ci riesce ed assistiamo a un dialogo fra i due che ci rivela alcune cose molto interessanti. A quanto pare Rooney era già morta a suicida in un'altra realtà, senza che Sigol riuscisse a salvarla, e quindi quella che sta vivendo lui è una delle mille realtà che ha vissuto. Alla fine il padre di Sigol lo rianima. Fin termina con Sigol in una delle tante realtà che passeggia sulla spiaggia e riesce a salvare un bambino che stava per essere trascinato. Dal male. questi non era altri che il figlio di Runei, quindi questa era la scoperta. Un film ben fatto, se devo essere sincero, sotto ogni punto di vista. La regia non è male, la trama non è noiosa e stucchevole, Inoltre, ho apprezzato molto l'approfondimento psicologico dei personaggi, in modo particolare la loro evoluzione, soprattutto dello scienziato che Inoltre questo film mi ha portato a fare una riflessione. Negli ultimi secoli l'umanità ha compiuto passi da gigante in campo scientifico, tecnologico, ampliando i nostri orizzonti e il nostro modo di vedere le cose che ci circondano, oltre che noi stessi ovviamente. Tuttavia ritengo che la natura, l'universo, nascondano cose che l'uomo non sarà mai in grado di comprendere. Ma, a causa dell'arroganza e della superbia, che contraddistingue tutta l'umanità, questi è cieco dei propri limiti e ciò porta a distruggere se stesso e i suoi simili. E riguardo al fatto di voler passare dall'altra parte, di voler andare nell'aldilà per sapere che cosa c'è o perché non si è soddisfatti della propria vita, dovete sapere che la vita è una sola. E gettarla via come se non fosse niente sarebbe un gesto da egoisti e da codardi. Dovete capire inoltre che non dovete, anzi non dobbiamo, avere fretta di sapere che cosa c'è dall'altra parte, che cosa c'è dopo la vita, perché potremmo anche rimanerne delusi. E so che quello che sto dicendo sa di scontato e di banale perché l'hanno ripetuto migliaia di persone, migliaia di volte, ma è comunque la verità e dobbiamo accettarla. Bene, e con questo mio pensiero termina la mia recensione. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata anche ai social come Facebook e Twitter che trovate in descrizione e noi ci rivediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!